Ciao, io sono Issa e ti do il benvenuto sul mio canale. Oggi sto per andarti a parlare dei Simpsons, ma prima di cominciare ti consiglio di iscriverti al mio canale e attivare l'icona della campanellina. Il cartone Simpsons è molto famoso per alcune profezie. I Simpson hanno fatto previsioni spaventosamente accurate su tutto, dalla politica alla tecnologia. Alcune previsioni potrebbero avverarsi anche in futuro. La gente chiama tutto questo predizioni, ma per me questo è solo uno script, cioè una sceneggiatura. Coloro che la scrivono sono le persone più intelligenti e potenti del mondo, che corrono per governare il nostro pianeta. Il cartone ha previsto il vincere le elezioni di Donald Trump, oppure la pandemia attuale del Covid-19, aveva anche previsto come un'azienda creava il vaccino e lo distribuiva in tutto il mondo. Sto parlando di Pfizer. In un episodio pubblicato nel 2012 si era fatto vedere come nel mondo c'erano solo robot che lavoravano e per gli esseri umani trovare lavoro era una cosa faticosa. Oggi da noi è la stessa cosa. Tutte le aziende usano l'intelligenza artificiale e piano piano questa cosa si espanderà ancora di più. In un altro episodio vengono fatte vedere delle strane creature su cavalli che tengono delle bandiere in cui ci sono i nomi di malattie e guerre. Poi si vede il mondo in guerra. E da tutte le parti c'è la distruzione. Nello schermo si vede l'anno 2021. Ciò significa che questo doveva succedere quest'anno. Ma così non fu. Forse questo è un loro messaggio per avvertirci come nel futuro ci saranno guerre. Ma prima di quello nel mondo verranno pandemie, con cui si potrà indebolire la gente. E approfittando della loro debolezza verrà distrutto tutto. Anni fa i Simpsons avevano previsto la situazione attuale della Palestina e le cose vennero ripetute ugualmente come nella serie. Se per alcuni tutto questo può essere solo una coincidenza, allora ti chiedo, perché questo sincronismo viene ripetuto ogni volta? Una o due cose le posso anche chiamare concomitanze, ma così tante coincidenze non possono stare con altre. Se queste non sono né predizioni né coincidenze, allora cosa sono? Ti dico che questo è tutto un piano di poteri segreti che spendendo miliardi fanno vedere nel cartone cose che nel futuro vogliono far avverare. Tutto questo fa parte di un piano organizzato, ci sono tante previsioni che poi sono risultate false ma tramite questa serie viene controllato il nostro cervello. In tendenza ci sono solo quegli incidenti che si sono già avverati. Questa gente segreta di cui ti ho parlato prima vuole solo governare il mondo in modo che tutti si inchinino davanti a loro. Le cose che ho detto possono essere anche cavolate, però questo lo devi decidere tu e non io. Spero che ti sia piaciuto il video e se è così ti chiedo di ricompensare il mio lavoro lasciando un like a questo video. Io aspetto i tuoi like, mentre tu aspetta il mio prossimo video.